Perfetto. Allora, dopo quel piccolo incidente d'ingresso possiamo partire e volevo dedicare eh, un po' di tempo all'inizio di, di questa lezione eh, per parlare del laboratorio che si svolgerà tra due giorni, che si svolgerà eh, giovedì. Qualche informazione pratica eh, sperando di, eh, diciamo così, che funzioni bene al primo colpo eh, ma in, molto probabilmente lo aggiusteremo via via, no? quindi il primo esperimento è quello di giovedì prossimo. Quindi eh, vi ricordo eh, l'orario no? che prevede le tre squadre di laboratorio per il giovedì dalle ore 10 alle ore 14.30. Eh, L'ora eh, delle 13.14.30 si svolge in aula 3, le altre due ore invece si svolgeranno in in virtuale con la virtual classroom o se funziona bene come oggi con, la, eh, con Zoom quindi vedremo sul momento ehm, come ci organizziamo in termini di come ci dividiamo e come eh, diciamo così si svolge l'attività no, vera e propria e, eh, allora eh, beh, questa è la slide che in realtà abbiamo già visto eh, la, nella prima lezione dove dicevo che il laboratorio è la parte più importante del corso in cui effettivamente si impara a mettere in pratica le cose che facciamo insieme eh, chiaramente ciascuno di voi lavorerà sul proprio portatile quindi in aula eh, chi verrà in, nella squadra 1 attenzione alla numerazione delle squadre la squadra 1 è quella in fondo è quella che viene in presenza quelle 2, 3 sono invece eh, in, in virtuale, no? online. Quindi la squadra 1 ovviamente, ovviamente dovete portare il portatile, eh, purtroppo dovete avere un computer a testa, ciascuno, perché non è possibile lavorare in due sulla stessa macchina per questioni di, di distanziamento e di diciamo così, eh, mani che toccano oggetti di altri. Ecco. Ehm, ovviamente diciamo, premunitevi con tutto il software che serve, Iniziamo giovedì. Ecco, ciò che ho eh, aggiunto è che questi ultimi due puntini, uno il fatto che il testo è pubblicato sul sito del corso, io l'ho pubblicato ieri sera, eh, di solito cercheremo di prendere un ritmo attraverso il quale pubblicheremo il testo del giovedì successivo il venerdì precedente. Ok, Quindi giovedì facciamo il laboratorio, cercate di concluderlo, il giorno dopo... Uh, chi è già riuscito a far tutto, diciamo così, il giovedì il giorno dopo comincia già a può vedere, sbirciare, un certo senso, uh, il testo dell'esercizio della settimana successiva. Uh, il testo dell'esercizio del laboratorio verte sempre sull'argomento uh, della settimana precedente. Okay? Quindi uh, ciò, che, ciò di cui parleremo in questa settimana, oggi, di cui abbiamo parlato ieri e parleremo oggi, uh, avrà a che fare col laboratorio <ride> del 15 ottobre e così via. Okay. Eh, una novità che invece non avevo ancora la prima lezione era questa, il fatto che noi avremo, eh, sono stati diciamo, assegnati tre eh, borsisti per ciascun turno di, eh, di laboratorio. Che cosa sono i borsisti? Sono studenti come voi. Eh, già al secondo, o al terzo anno, qualcuno alla magistrale eh, che eh, prendono una, appunto, una, bo una borsa di studio, quindi dei soldi dal Politecnico, c'è cioè un bando due volte all'anno, per il primo e per il secondo semestre, eh, in cui eh, con una graduatoria, chiaramente, sulla base dei, dei voti diciamo così acquisiti, e eh, diciamo, chi vince questo bando, questa graduatoria, eh, ha la possibilità di svolgere delle ore di supporto alla didattica. Okay? Quindi studenti. Questo lo dico anche per voi, no? per incentivarvi l'anno prossimo, eh, quelli di voi che hanno voglia di darsi da fare, che sono bravi in qualche materia, si mettono a disposizione per aiutare gli studenti più giovani eh, nelle esercitazioni, nei laboratori, eh, diciamo così, con queste piccole borse di studio, che sono, poi, cioè, sono da 50 ore, 60, 100, ci sono vari tagli, c'è tutto un regolamento che poi potrete guardare. Eh, quindi... In aula, o in aula virtuale, o in aula diciamo così reale, saremo sempre quattro persone. Uno, un docente, quindi sarà o io o eh, Juan o Luisa, eh, e tre borsisti, tre studenti, quindi saremo in quattro eh, per seguire circa un'ottantina di persone per turno, no? Ma, ehm, ehm, mal che vada. Mm. Ah, in aula, se non sbaglio, sono 88 posti a sedere e circa, diciamo, sulla base del numero della della dimensione del corso, se siamo ben bilanciati, sono 80 persone per turno con quattro assistenti, quel di un assistente ogni 20 persone. Mi sembra che dovremmo riuscire a dare, diciamo così, un buon servizio di assistenza. Mi chiede Nicolò se lui non ha il computer, se vale la pena lo stesso venire. Allora, questa, questo giovedì. 8 ottobre di fatto lavoreremo sui diagrammi di flusso, quindi non è necessario avere il computer, perché alla fine, molto probabilmente, il diagramma di flusso fai prima scriverlo su carta, no? anche per chi avesse computer, poi dipende come vi trovate eh, meglio. Eh, dalla settimana successiva no, se non ha un computer forse è meglio, eh, meglio lavorare online, probabilmente. Eh, anche perché, probabilmente, visto che mi stai scrivendo da casa, hai qualche cosa su cui scrivere. Quindi. Eh, eh, Adesso vi faccio vedere le modalità di, di, di, di, di assistenza. Okay? Suddivisione in squadre, esatto. Suddivisione in squadre, allora, eh, per definizione la squadra 1, quella delle 13, è composta da tutti coloro che sono prenotati per la presenza in aula. Quindi fa fede la prenotazione, se siete prenotati, noi arriviamo in aula e vi vediamo lì e siete automaticamente la squadra 1. Quindi vuol dire che ogni settimana la squadra 1 sarà composta da persone diverse. Le squadre 2 e 3 sono invece, come avevamo già messo eh, in, un, in un messaggio precedente, se non ricordo neanche più quando, la prima, la prima settimana avevo già fatto un conticino eh, e mi sembrava che una divisione più o meno equa dei cognomi eh, fosse questa, quindi dal cognomi A al cognomi CAS e dal CAS a Z. Questa divisione, diciamo così, la, la rivediamo poi la settimana prossima in funzione di quanti sono venuti questa settimana e del fatto che stanno arrivando nuovi studenti perché il venerdì scorso è stata aperta la possibilità a chi aveva seguito il corso l'anno scorso Programma vecchio e, eh, e non aveva superato, ovviamente, poteva decidere a questo punto se eh, cioè, pardon, se continuare a sostenere il corso col programma vecchio, ma non ci sono più le lezioni, oppure se passare al programma nuovo e quindi inserirsi in questo corso. Quindi mi aspetto che in questi giorni, oggi domani, eh, di vedere un'immissione di una 10-15 studenti nuovi. Eh, quindi sono circa 200 in totale che hanno deciso di fare questa operazione, tra l'altro tutti i 20 corsi, eh, e quindi magari dobbiamo riaggiustare questa divisione. Però, diciamo, è una cosa dinamica che, ehm, che cerchiamo di, di, di, di sistemare in modo da, da bilanciare, eh, da avere due turni grossomodo grosso modo della stessa dimensione. Ehm, tutti coloro che, eh, allora, che non sono prenotati, quindi possono venire o la squadra 2 o la squadra 3, a seconda che siano nella prima blocco alfabetico oppure nel secondo blocco alfabetico eh, questa suddivisione funziona bene se voi siete prenotati per le tre lezioni oppure per nessuna delle tre lezioni Prenotati intendo in aula quindi se siete in aula eh, farete se non mi ricordo più in che ordine forse prima chimica poi analisi e poi informatica tutto in fila in aula 3 va bene ehm chi invece è a casa eh, non ha problemi perché eh, ad esempio eh, la, la lezione di, che noi faremo qua in aula, in squadra, eh, cioè, diciamo così, mentre i compagni fanno chimica alle ore, 3, alle ore 1, 10 eh, qualcuno farà online informatica e viceversa, quindi le cose non si sovrappongono. Chi è eh, a casa seguirà tutte le lezioni a casa, quindi sarebbe, se non sbaglio, che si chiama la squadra B di analisi, la squadra B di chimica e la squadra 1 o 2 di informatica, scusate, 2 o 3 di informatica. Noi abbiamo questa particolarità che abbiamo diviso in tre squadre per potervi dare un'assistenza migliore, e, ehm, anche perché bisogna intervenire proprio, proprio su quello che state facendo voi direttamente. E, e quindi non si, cioè, non si accavallano le cose. Gli unici problemi ci potrebbero essere se qualcuno di voi avesse prenotato... Alcune lezioni in aula e alcune invece no. E allora lì c'è il rischio che in quella giornata lì non riusciate a seguire una delle lezioni, perché magari dovete, dovreste in teoria essere in aula a una certa ora e un minuto dopo essere a casa collegati al computer guardandolo online. Quindi questa cosa qua potrebbe diventare un pochino logisticamente complicata. Io a questo caso non so cosa farci, nel senso che ehm, dipende ovviamente dalle varie dalle combinazioni possibili, sono moltissime, eh, quindi dipende dai singoli casi, se, se abitate vicino, se abitate lontano, se riuscite a mettervi in una sala studio del Politecnico eh, per seguire online il, subito prima o subito dopo l'aula, eh, quello dovete valutarlo poi voi di caso in caso, okay? di volta in volta. Ehm quindi l'orario è stato progettato bene per chi riesce a fare o tutto online o tutto in presenza. Per chi fosse misto, eh, vediamo di caso in caso. Cerchiamo. Noi abbiamo l'opportunità di, di fare informatica in tre, in tre, slot diversi, quindi spero che in almeno uno di tre riusciate a infilarvi. Ecco, per chi è in queste situazioni strane. Eh, diciamo così di prenotazioni sbilanciate se dovete, se dovete spostarvi dalla squadra 2 o alla squadra 3 per motivi di logistica fatelo pure tranquillamente ok purché non siate in centro a spostarsi eh, diciamo così riusciamo con il fatto di avere la doppia squadra online eh, spero di riuscire diciamo così a, a, a permettere a tutti di, di, di frequentare ok quindi questo, eh, indicativamente, questa è la regola, poi le eccezioni ovviamente le facciamo se, se è necessario. Okay? Vediamo poi come va questa settimana, come andrà le prime due settimane, vediamo un po' come, come si, si assetterà la situazione. Io la percezione che ho è che sono circa 130 giù di lì persone che intendono frequentare in aula. No? Facendo la somma delle prenotazioni di questa settimana più la prossima, che sono un po' più di metà di 40... Quindi sono 80 più 40, 45, vuol dire che sono le persone che nei dei 15 giorni hanno provato a prenotare, ehm, che è circa, circa metà del corso. Adesso bisogna vedere se si riuscirà con questi ritmi, immediatamente riuscirete a frequentare eh, non una, un pochino più di una di, di settimane alterne, in certo senso, quindi due settimane su tre probabilmente, se le prenotazioni vanno avanti così, se invece... Mh, Calasse il numero di, di studenti frequentanti, allora magari si può tendere quasi a frequentare tutti, oppure se il Politecnico desse più capienza alle aule, cioè si riducesse la distanza. Questo lo vedremo, non dico settimana per settimana, ma quasi. Ok, eh, rispondo solo a Michele che dice se, che al superiore usavano un programma per fare gli algoritmi, se si trova bene benissimo, può usarlo, non c'è problema. Eh, non ci formalizziamo sullo strumento, noi puntiamo al contenuto. Quindi se ti trova bene, conosci un programma e ti trovi bene usarlo, puoi tranquillamente usarlo. Se vuoi condividerlo, se è una cosa gratuita, vuoi condividerla con gli altri, magari mandaci un link e gli diamo un'occhiata. Ok, come si svolgono le, ehm, le esercitazioni? Allora, la squadra 1 è relativamente più facile, nel senso che saremo tutti nella stessa aula, quindi tutti voi e noi quattro assistenti, uno più tre, e voi semplicemente entrate in aula e sul vostro computer eh, oppure su carta e penna per la prima volta eh, lavorate in autonomia sugli esercizi proposti quindi il testo già lo sapete ve lo potete riscaricare eh, e eh, ricordatevi, ecco, una cosa eh, importante che nessuno vi dice mai quando vi collegate al wifi collegatevi a quella rete che si chiama EduROM okay? e non alla rete che si chiama Polito quando vedete il Politecnico vedete due reti Wi-Fi a cui collegarsi. Una si chiama Polito, l'altra si chiama Eduroam. In realtà sono la stessa rete Wi-Fi, ma con due modalità di accesso diverse. La rete Polito richiede ogni volta che voi vi collegate, quindi ogni volta che entrate al Politecnico, di fare login con la vostra utente password. Se si scollega o si ricollega dovete rifare il login, sapete come funziona bene il login nel portale, quindi potete immaginare ehm, su, in alcuni momenti, Poi no? di solito funziona bene. Se invece usate la, la rete che si chiama EduROM ha due vantaggi, uno che inserite la password una volta sola, dove, ovviamente dovete sempre inserire quella ufficiale del Politecnico, ehm, dovete inserire la password una volta sola, e poi se la ricorda, se la ricorda il cellulare, come quando lo fate su casa vostra, mettete la password e poi il cellulare se la ricorda. Mentre su Polito si entra senza password e poi devi fare il login dopo, su EduRom la password la metti al primo accesso. E quindi questo è un vantaggio enorme perché a questo punto tutte le volte che arrivi al Politecnico si il cellulare o il, o il portatile, diciamo il computer, si collegano da soli. Eh, la seconda cosa è che EduRom eh, è un consorzio interuniversitario, per cui se vi spostate in altre sedi universitarie, che ne so, passate vicino all'Università di Torino, nelle sale studio, al campus Luigi Einaudi, eh, oppure anche in altre città, eh, in altre università, anche all'estero. Eh, molto spesso c'è questa rete EduROM e riuscite a entrare automaticamente con le vostre credenziali. Quindi vi capita di andare so, all'estero in vacanza, passate davanti all'università, vedete che il vostro telefono si collega automaticamente a quella rete. Quindi è quella, diciamo così, preferibile da usare la velocità del poli, no, della rete del poli normalmente è molto alta quindi ci sono solo dei punti mh, dei, vabbè, chiaramente con una rete filtrata quindi non potete fare certi tipi di operazioni eh, ma eh, per la navigazione normale o anche per scaricare de, de, de, dei documenti eh, normalmente è molto veloce eh, ci sono delle, dei punti in cui prende meglio e eh, delle aule in cui prende peggio questo. però noi saremo in aula 3 una zona abbastanza centrale Ehm quindi dalla velocità non è, non, è, non è quasi un problema. Eh, ok, scusate la, la parentesi, ma mi sembrava opportuno quando siete tutti lì che lavorate su PC eh, riuscire a, a collegarvi. Eh, ma figurati 90 mega, saranno giga, eh, eh, allora, eh, eh, dove siamo? Ok, allora in, in aula. Allora, diciamo, se avete bisogno, mentre lavorate, potete richiamare l'attenzione di, di un assistente facendo qualche gesto, eh, facendovi notare, e noi cercheremo di seguire grosso modo tutti, e eh, cercheremo di aiutarvi nel limite delle, delle disposizioni, nel senso che in teoria noi dovremo stare a due metri di distanza. Eh, allora se sono domande a cui si può rispondere a voce eh, lo facciamo diciamo così, eh, in questo modo e se no cerchiamo di avvicinarci di più. A noi è andata una regola che non possiamo avvicinarci per più di due metri per oltre 15 minuti. Dopodiché come sono contati questi 15 minuti non si sa se sono se si resettano ad ogni nuovo studente, se sono cumulativi o altro. Cerchiamo di applicare un po' di buon senso, cerchiamo di evitare, diciamo così, situazioni eh, pericolose. È eh, chiaro che due metri di distanza sono, vanno bene per parlare, si parla un po' a voce alta, con le mascherine, e va bene. Vanno meno bene per vedere cosa scrivete sul computer, perché a due metri di distanza cosa tu scrivi sul computer è molto difficile riuscire a, riuscire a leggerlo. No? Eh, al limite ti si dice, senti, spostati un attimo in là, che io riesco a guardare il tuo, il tuo portatile, che vedo cosa hai scritto. Eh, noi non possiamo toccare il vostro portatile, il vostro computer. Eh, in funzione della disposizione in aula non sarà neanche facile raggiungere tutti voi perché siete messi a scacchiera, quindi alcuni sono più al centro e quindi eh, più difficilmente raggiungibili. Eventualmente quello che abbiamo chiesto è che si può fare, che eventualmente eh, voi eh, potete... Eh, uscire e venire alla cattedra quindi c'è più spazio a questo punto anche intorno ehm, e poi alla cattedra abbiamo anche disinfettanti per cui si può no, mh, onestamente pro ci proveremo ecco, no? vediamo un po' di trovare un meccanismo di funzionamento che non sia troppo complicato eh, la mascherina è fornita dal politecnico ok? voi quando entrate al politecnico passate attraverso il termoscanner ok? il termoscanner quindi se nessuno vi blocca vuol dire che la temperatura è a posto alla fine del corridoio d'ingresso con i termoscanner trovate, non è molto visibile, guardatelo, ma c'è, un sanificatore col gel e a fianco ci sono dei contenitori delle scatoline con le mascherine. Quindi quando entrate ne prendete una e quella è la vostra mascherina per la giornata, vi viene fornita dal Politecnico. Eh, sono mascherine chirurgiche, normali, tutto sommato di quelle abbastanza decenti rispetto alle cose che si trovano in giro. Eh, quindi eh, all'ingresso proprio, cioè, subito dopo aver fatto diciamo, l'ingresso dentro, dentro, dentro il corridoio diciamo così, vincolato. Ehm, e per gli schermi basterebbe fare una condivisione live senza bisogno di avvicinarsi, ok, però vuol dire che eh, io devo avere il mio portatile in mano, mi collego live al tuo, cioè se siamo in aula sfruttiamo il fatto che siamo lì, dopodiché come vi dicevo lo scop scopriremo meglio, creeremo delle, delle dinamiche, ok? per chi invece lavora in ho sbagliato il titolo, scusate, non è in presenza ma a, a distanza ok, non è in presenza qua ma è, è a distanza, se non sbaglio scriviamo online online eh, cosa funziona, come facciamo? eh, eh allora, aspetta, prima di passare a questo, i commenti che state dicendo effettivamente sono buone idee nel senso di riuscire a condividere anche sullo schermo del docente. Eh, il, solo che, eh, allora, La difficoltà è che se condividiamo sullo schermo, sulla cattedra generale, ne possiamo vedere uno solo per volta, mentre noi essendo quattro assistenti riusciamo a seguire quattro studenti per volta. Però sono tutte idee che chiaramente, secondo me, sono strumenti che abbiamo nel nostro... Uh, cassetta degli attrezzi e cercheremo di, in funzione, no, di di caso in caso di volta in volta di trovare quelli, quelli più, più adeguati no? quindi sicuramente possiamo avere un nostro computer collegato al proiettore e quindi eventualmente vedere anche se non vorrei diciamo così, creare soluzioni, cioè, situazioni un po' imbarazzanti, del tipo tu hai scritto una scemenza orrenda e la proiettiamo, la vedono tutti, non è, non, non è tanto carino, soprattutto rischia di, di, di frenare qualcuno dal, dal chiedere assistenza se sa che il suo codice viene proiettato a tutti. Però vediamo, proviamo. No? Invece online eh, la cosa si è un pochino più strutturata e quasi, quasi più facile. Eh, dove noi avremo attiva una virtual classroom oppure una chiamata Zoom nell'orario del laboratorio, quindi la, la apriamo all'inizio del laboratorio, eh, essenzialmente serve per dire noi ci siamo, siamo qui, eh, e poi voi, ciascuno a casa propria, lavora sul proprio computer e lavora sul, eh, sugli esercizi che sono proposti in quella settimana. A questo punto, in qualunque momento, quando avete bisogno, eh, abbiamo questo canale laboratorio apposta su Slack, eh, che è molto simile a quello della lezione live, cioè sono attivi solamente, vengono letti solamente quando io ho tolto le notifiche a questi due quindi perché normalmente non, non, non ci scambiamo messaggi se non durante la lezione, se non durante il laboratorio e quindi fate la domanda sul canale laboratorio allora può darci che sia la domanda eh, richieda una risposta immediata? sì, punto, no hai sbagliato, guarda la riga 3 e allora si risolve così se invece la domanda richiede una risposta un pochino più elaborata di fatto uno di, degli assistenti prende in carico la domanda okay? eh, faremo una cosa di questo genere cioè ad esempio, questo è il mio Slack no? eh, facciamo finta che Leone abbia fatto una domanda eh, come abbiamo visto ieri potrebbe, allora uno degli assistenti noi siamo in quattro, dice ok, rispondo io e allora di fatto reagisce così no? Quando una domanda ha la spunta verde vuol dire che uno di noi l'ha preso in carico e a questo punto eh, la approfondiamo in thread, ok? In modo che eh, che ne so, sì, sarebbe, sarebbe una buona idea. Scusate scrivo male perché sto scrivendo veloce e quindi noi possiamo chattare in questo thread a questa domanda specifica con questo studente specifico senza disturbare gli altri no? perché a questo punto nella, nella, nella chat principale non compaiono i messaggi eh, poi una volta risolto il problema va bene, eh, ciao, grazie, arrivederci e torniamo avanti e io a questo punto come assistente cercherò il prossimo messaggio che non ha ancora la spunta verde per andare a, a, a, a rispondere no? quindi la, la chat del laboratorio diventerà una sorta di prenotazione con le varie domande e ogni volta che una domanda è presa in carico oppure risolta noi mettiamo la spunta così la, la riusciamo a riconoscere dalle altre. Questo dovrebbe risolvere eh, in buona parte delle domande, ci hanno fatto discutere direttamente all'interno sul thread di Slack, eh, se necessario possiamo condividere il codice, quindi voi a quel punto ci mandate il link a REPL, eh, il sempre link quel thread di, di, di, di chat, diciamo così, eh laterale e, e quindi noi le possiamo guardare. Se necessario ancora di più per problemi ancora più complicati eh, eventualmente possiamo eh, vederci in, eh, direttamente in audio o eventualmente anche in video, non tanto video per la faccia ma video per la condivisione dello schermo. Allora a quel punto quello che si può fare è entrare nelle cosiddette stanze private. Mh? Sia Zoom eh, che, ehm, che la virtual classroom eh, hanno questa funzionalità di creare delle stanze in cui ci si può spostare, quindi c'è la videochiamata generale e poi c'è una serie di stanze, eh, noi ne creeremo una per ogni assistente per cui eh, a quel punto uno dice guarda abbiamo bisogno di questa cosa qua, non la risolviamo, non riesco a farlo partire, eh, fammi vedere cos'è sul computer e allora a questo punto diciamo, entriamo nella stanza 2 all'interno delle stanze si può parlare in audio, ci si sente solo tra le persone presenti nella stanza e quindi non generalmente, eh, e si può a questo punto, si può anche tutti possono condividere lo schermo, quindi io posso a questo punto vedere il tuo computer. Quando siamo nella stanza lo possiamo fare tra virgolette in privato. È chiaro che è una cosa che richiede un pochino più di tempo, un pochino più di setup e quindi lo facciamo quando è necessario. Però abbiamo questi tre livelli, di, quattro livelli di, di, di, di assistenza. Risposta secca direttamente su Slack, thread di discussione su slack, condivisione del codice su repl, entriamo nella stanza e condividiamo il desktop. Eh, non capisco la domanda di Camilla, a che cosa si riferisce. Eh, ok, quindi questo è eh, in teoria come, eh, come cercheremo di lavorare giovedì in laboratorio. Eh, come dicevo che forse diciamo, nonostante la macchinosità della chat eccetera eh, non abbiamo la, la, la, la difficoltà di, di eh, avvicinarsi oppure la necessità di avvicinarsi oppure gestire distanze o, o altro ok? Vediamo come va e dalla settimana successiva poi eventualmente facciamo dei, dei piccoli aggiustamenti se vedessimo che eh, la cosa dovesse creare dei problemi. Okay?